Ho scritto un libro anche contro di me, nel senso che ce l'ha con i funzionari di partito, con eh, quelli che sono stati nelle istituzioni, io ho fatto il funzionario di partito e il parlamentare, quindi sono sentito molto colpevole di molte cose successe, poi fortunatamente leggendo il Papa mi sono anche un po' assolto, nel senso che è stata una parte di conforto, eh, No, no, c'è una soluzione del mio ruolo nella, nella lettura del Papa. Per vendetta dirò che il libro di Piero è scritto in uno stile marxista. Insomma. Io non ho letto Marse come lui, perché come dire, lui ha fatto il professore, io ho fatto lo studente fuori corso a vita fin quando mia mamma mi ha iscritto, poi si era rassegnata anche lei. E qualcosa ho letto anch'io. insomma, Lo stile che usi, questa prendere di mira, prendere un po' a schiaffi, giustamente perché è uno stile aperto, insomma, non ipocrita. È uno stile che mi ricordo forse proprio anche di, di Max. E ne prendi a schiaffi molti, te la prendi anche quelli grossi, questo ti fa onore anche perché ti senti forte sicuramente, e non solo con i piccoli, quindi vai dal prendertela con me, che non ho capito bene le cose sull'Europa su cui scrivo, e, e a Max, quindi va bene. Insomma. Ma eh, ho già scritto, di, nel pezzo che mi hai cortesemente chiesto, di un apprezzamento complessivo. Eh, credo che sia giustamente critico della scientificità, cioè tutta la prendi molto col Marx scientifico, no? non quello della lettura del capitale, ma quello scientifico della politica. E io penso che sia giusto, perché io penso che la politica come l'economia non siano realmente delle scienze, sicuramente non sono delle scienze... Eh, né esatte né falsificabili in termini classici insomma, dentro c'è molta soggettività c'è molto corso degli eventi eh, c'è molto il nostro fare insomma, ecco. e, e dunque da questo punto di vista diciamo, questa parte del tuo scrivere che hai rivendicato anche nell'interlocuzione di fine mattina eh, mi piace perché non toglie nulla all'approfondimento della scrittura ma c'è anche una verifica de delle cose che facciamo diciamo, come anche militanti, se si può ancora dire insomma, in qualche modo. E anche da questo punto di vista provo anch'io diciamo, a fare qualche riflessione un po' empirica, naturalmente cercando di appoggiarmi a quel minimo di teoria che riesco a fare. Eh, ci ho proposto di riflettere in questa seconda, seconda parte sul che fare, anche in questo caso abbastanza leninisticamente, eh, però non c'è dubbio che la discussione su quel che si è fatto è, è necessaria, insomma, in qualche modo. E allora empiricamente io penso che questa discussione sul Novecento ci serve anche un po' per capire a che punto siamo adesso e se è successo qualche cosa. E io mi propongo diciamo, una riflessione che dice che sostanzialmente non mi riconosco né in un Novecento fatto di un progresso lineare per cui cresce le magnifiche sorti e progressive del movimento operaio, né in un'idea di macerie. Eh, penso che insomma come sempre la, la storia mh, non è un pranzo di gala se non si diceva della rivoluzione particolarmente questo è un secolo tragico che ha avuto due guerre mondiali ehm, la storia del movimento operaio dei movimenti operai dei protagonisti dei movimenti operai è una storia eh, di tragedie anche però non mi sento di dire eh, che in qualche modo questa storia questo novecento abbia consegnato una condizione eh, peggiorativa eh, di quelli che noi chiamiamo i lavoratori, gli operai, eh, le classi meno abbienti, i soggetti più tempo. Ora, eh, Naturalmente sento che me la cavo un po' con l'irrompere delle masse nella storia, però in qualche modo insomma, la critica che tu fai giustamente al nostro comune amico Mattei eh, sulla visione del Medioevo in una certa maniera io penso che si debba fare anche sul Novecento. Cioè, non credo che complessivamente possiamo dire eh, che c'è una situazione per cui eh, la condizione eh, dei più deboli eh, sia stata peggiorata dall'esistenza del Novecento. Poi naturalmente è chiaro che la dimensione anche delle tragedie è tale, quella del Gulag a cui eh, faceva riferimento adesso il nostro editore Roberto è, è, è, è, è assolutamente non eh, giustificabile con lui. Lo dico per dire che insomma, al di là delle teorie dell'agire degli uomini e delle donne, eh, il senso eh, dell'epoca, a mio avviso, comunque ha rappresentato diciamo, l'inverarsi di un nuovo protagonismo che prima non c'era. E anche da questo punto di vista io penso che la separazione tra il Marx teorico e il Marx pratico sia un po' scolastica. Cioè, vale per te, ma vale pure per lui, vale per tutti noi. Cioè, non è c'è un momento in cui facciamo... Vale per Gramsci che sta in carcere, vale per stare al libro del Papa, dei monaci che stavano ricostruendo il pensiero nel 200 dentro a, a, a, ai monasteri. Insomma, io penso che non c'è una separazione tra il pensiero e l'azione, sempre un pensiero influisce, determina oppure contribuisce e chi fa pensiero spesso agisce. Quindi un'epoca contraddittoria, però un'epoca in cui emerge diciamo, questa realtà nuova anche in forme molto diverse, perché lì c'è, a mio avviso, un po' il rischio di mettere un po insieme un po' troppo diciamo, quello che è successo all'Est, la questione del modello europeo, gli Stati Uniti, i modelli asiatici, eh, intorno a questa definizione del capitalismo di Stato e, e intorno al fatto che sostanzialmente eh, questa classe che in nome eh, dei lavoratori si è appropriata del, del movimento operaio, del partito, eccetera, eccetera, diventa una classe burocratica di Stato. Io penso che a questo punto di vista le cose siano un po' più articolate, naturalmente il libro tuo è articolatissimo, ma lo dico per dire che ad esempio, a mio avviso, il modello sociale europeo ha una sua specificità, ha una sua caratteristica e non credo che sia fatto tutto di, eh, di piccoli borghesi che sono diventati funzionari di partito, funzionari sindacali o funzionari di Stato. Eh, la struttura delle Costituzioni europee, eh, la, la, la realtà dei contratti, eh, la realtà dell'organizzazione sociale, l'irrompere del pubblico. Eh, adesso eh, è vero che è un pubblico sempre più privatizzato, degenerato, burocratizzato, in mano alle burocrazie di Stato, eccetera, eccetera, ma non credo che si potesse parlare prima di scuola, sanità, pensioni, eccetera, eccetera, cosa abbastanza banale. Tu rispondi lì Polemizzano con Giorni eh, sia sulla questione della resistenza al nazifascismo, sia sulla questione del welfare facendo paragoni anche storici rispetto alla, alle stesse esperienze del fascismo. Cioè adesso non metto nel meglio, però il senso di quello che voglio dire è precisamente questo. Eh, movimento operaio eh, non in quanto tale, ma in quanto le sue espressioni cooptato dallo Stato. Io penso di sì, ma anche uno Stato che non è sempre uguale. E qui viene la discussione sul punto che volevo poi toccare, no? eh, quello dell'Europa, quello su cui mi sono soffermato più sul saggio. Eh, abbiamo già visto stamattina un pezzo di questa discussione, esistono ancora gli stagi, non esistono e quant'altro. Insomma L'ha fatta anche il primo che è intervenuto Bersani. In... Marco Bersani, Insomma tu ci torni spesso, tra l'altro dando tu stesso una soluzione a quello che scrivi nella polemica, eh, a mio avviso giusta, che fai con toni negri quando citi Saskia Sassen e, e parli della caratteristica della governance. A me pare quella definizione che tu usi assolutamente appropriata per capire anche quel tipo che di trasformazione tra il secondo libro e il primo eh, il a, e il in cui io eh, eh, sì, sì. cerco di dire eh, che l'Europa non è né un suo passato né la continuazione però degli stati precedenti. Ed è un mix abbastanza mostruoso da questo punto di vista, eh, io lo definisco con le parole che so usare, eh, di intergovernativismo eh, e di tecnocrazie, eh, un mix molto simile a quello che descrive Saskia Sasse, e eh, eh, eh, che eh, tra l'altro però rimanda precisamente, tu mi hai detto, cause endogene che io userei, eh, eh, esogene, scusami, no, io dico, non mi ricordo se il testo che ho fatto per te, ma comunemente scrivo, che nasce peraltro precisamente da un'alleanza tra le borghesie nazionali, intendendo per borghesie quelli veri, quelli che comandano, insomma, che riconoscono l'egemonia tedesca eh, in, in cambio di un tratto di, di classe che consente che cosa? Eh, però consente un, un salto molto forte rispetto a quello che era il modello sociale europeo. Eh, perché non possiamo dire che l'assalto alle Costituzioni non cambi la condizione reale. Cioè Quando la, la, la banca dice via le Costituzioni e concretamente si opera per cancellare le Costituzioni è una funzione di questo tipo. La costruzione della governance, che io a differenza di Negri non penso mai possa essere piegata e essere il nuovo moltitudine che è. È una costruzione complessa, articolata, che pesa precisamente i vari poteri esistenti a partire dall'egemonia della borghesia mercantile e esportativa tedesca, ma insomma che ha una sua specificità, una sua novità e questa costruzione espunge da sé per me il movimento operato, cioè Nicotta da questo punto di vista segue il tuo ragionamento. Punta a coptarne quelle che sono state le espressioni, ma separandolo del tutto da quello che un tempo pensavano di rappresentare. La parabola del Partito Socialista Europeo è una parabola iscritta in questa direzione e sta nelle due filiazioni che poi si incontrano delle tecnocrazie francesi e delle espressioni dell'aristocrazia operaia, tra virgolette, un tempo avremmo detto, tedesche dell'Espede. Allora, io vedo un cambio, un cambio di fase che mi pone in termini diversi rispetto a prima, cioè il tema del che fare, perché altrimenti sembra sempre uguale, tu poi eh, usi Vitale mi pare su questo, dici cose che io condivido, che naturalmente Giorgio per esempio non condividerà eh, sulla questione dell'euro, eh, molto convincenti dal mio punto di vista, ma ancora di più che per le questioni economiche, che tu dici, il fallimento, l'inflazione, tutte quelle cose là, perché penso che sarebbe sbagliato considerarsi prigionieri di una, monie, di una moneta e si è prigionieri o sconfitti da, un, da blocchi sociali, da, eh, da un sistema di potere, eccetera, eccetera. E, eh, dopodiché, però, il tema de, del perché il movimento operaio, come dici te, si è fatto contare o comunque ha segnato di sé il vecchio Stato quello prima di questa fase e ce l'abbiamo tutto di fronte a noi, cioè perché dentro questa Europa non esiste nessuna neanche tendenziale capacità di unificazione, di alleanza, di messa insieme dei lavoratori a nessun livello eh, che viene assolutamente praticata. Tu poi sempre rispondendo a me dici vabbè ma questa è una storia che conta poco perché quella che conta adesso è la storia globale eccetera eccetera. Io sono d'accordo anche con te di non essere eurocentrici e quindi guardare all'America Latina, a cui tu guardi molto, è, è, giustamente insomma, però eh, noi non possiamo bypassare il luogo e le ragioni della nostra sconfitta, perché altrimenti eh, non, non si capisce dove andiamo e allora non possiamo neanche non vedere che il, il modello sociale europeo è stato, tra virgolette, quello, in quel contesto che dicevo prima, il più avanzato e che le stesse realtà dell'America Latina spesso guardano a quel tipo di modello, a, di quel modello sociale. Allora qui appunto il tema eh, di questo salto, di questa rottura, di questo cambio di fase che si è determinato, secondo me non in continuità lineare, è un tema reale e, e io lo pongo perché questo modello, movimento operaio si è eh, modellato tutto sullo Stato. E non riesce a pensarsi al di là dello E quando gli si prospetta una costruzione nuova, la globalizzazione, eh, la governance, proprio sposo la, la, la definizione Sassa, SASC, compresi i nuovi stati, comprese le medie-potenze regionali che come la Turchia la Germania provano a fare il proprio ruolo dentro la globalizzazione, non ce la fa, non ce la fa neanche a porsi la questione. e Io penso che questo sia un tema assolutamente attuale. E se mi dici che il tema centrale è quello dell'alleanza, io ti dico che su questa dimensione europea il tema centrale è precisamente quello dell'alleanza. Se, se tu mi dici come fare, io dico che dobbiamo ragionare su come è andato il Social Forum europeo, del perché siamo andati in una certa maniera e potremmo farci un seminario che non facciamo adesso se mi dici da dove ripartire propongo, cosa che nel testo tuo non c'è in questo momento che ad esempio il tema del reddito di cittadinanza sia un grande tema di nuova astrazione potenzialmente portatrice di una capacità di alleanza non di generalizzazione, di alleanza ma devo andare rapidamente perché voglio toccare un terzo punto che oggi mi sembra obbligatorio la questione dei beni comuni e della guerra perché francamente lì l'ho sentita il pezzo diciamo Uh, che mi convince di meno di tutto il ragionamento che fai perché usi molto la polemica anche Alfio Nicota non mi ricordo chi altro sul fatto che allora uh, uh, rifondazione uh, da cui io vengo insomma, usò il tema della non violenza uh, perché si doveva avvicinare per spaccare il movimento per avvicinarci al centro sinistra io francamente in questa ricostruzione non mi ci trovo mm, può darsi non lo so mm, che questo fosse nella mente Bertinotti come scrivete a me non mi risulta. Eh, vabbè, abbiamo, nel libro ci sono tante cose eh, rispetto a, alla, prima, alla seconda guerra mondiale, Gramsci, cioè, alla prima guerra, cioè, tante cose, quindi ci può essere pure questo. Ma lo dico perché io sono convinto che questo tema eh, del rapporto tra guerra e terrorismo è stato un tema che riesplode adesso in una forma diversa dal passato. E dico una cosa, che a me convince in questo momento l'approccio di Papa Francesco rispetto a questo: che siamo dentro una terza guerra mondiale a puntate, che assume anche le caratteristiche di una guerra civile, e che questo è un elemento drammatico rispetto alle politiche di alleanza che tu poni, perché è evidente con quello che è successo ieri che siamo di fronte, diciamo così, al rischio di un'ulteriore. Eh, salto indietro e di arretramento. Lo dico per dire l'ultima cosa che dico, eh, che penso eh, eh, che noi abbiamo in questo momento, proprio sul terreno delle alleanze, un soggetto decisivo, che sono i migranti, eh, che attraversano i secoli, il Novecento e quello attuale, le condizioni eh, sociali i laureati che vengono a fare i braccianti, eh, che attraversano la nostra visione e concezione degli Stati, eh, che mettono in crisi non a caso loro, più di ogni altro, l'Europa Fortezza, l'Europa Governance, almeno tendenzialmente, insomma, è la prima volta che balla un po' pure a casa propria Mucchi, eh, eh, come si chiama la signora, la, la Merkel, e rappresentano, secondo me, la cartina al tornasole anche eh, di un'idea futura. Naturalmente nulla è affidabile a un solo soggetto, né sociale né politico. Questa idea appunto del mediciato della politica mi appartiene fino in fondo, come tu lo stai delinando, dentro i libri. Eh, eh, penso però appunto eh, che eh, diciamo, poi provare a individuare dei terreni reali e concreti possa eh, aiutarci. Io ci ho provato quindi anche a rispondere alla seconda parte togliendomi però anche alcune cose della prima. Grazie.